la formula di Gauss per la somma la formula di Gauss ci permette di calcolare la somma dei primi n numeri interi ovvero se noi volessimo calcolare quanto fa 1 più 2 più 3 più 4 più 5 eccetera eccetera fino a 10 possiamo eseguirlo in due modi o in sequenza facciamo 1 più 2 la somma più 3 il risultato più 4 e così via, oppure possiamo utilizzare la formula di Gauss, che adesso vi presento. Questa è la formula di Gauss. La formula dice che la somma di n numeri interi è uguale a n più 1 moltiplicato per n diviso 2. Vediamo come funziona vogliamo sommare i primi 10 numeri interi e quindi eseguire la somma 1 più 2 più 3 più 4 più 5 eccetera eccetera fino a 10 nel primo caso, più comodo, quello che viene intuitivamente più semplice da applicare è quello di fare la somma eseguendola a partire dal numero 1 1 più 2 fa 3 il risultato 3 più 3 fa 6 quindi 6 più 4 Fa 10 e così via: 10 più 5, 15, 15 più 6, 21, 21 più 7, 28, 28 più 8, 36, 36 più 9, 45, 45 più 10, otteniamo il risultato di 55. Ma se noi volessimo sommare i primi 100 numeri interi, per esempio, e quindi 1 più 2 più 3 più 4 più 5, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al numero 100, come possiamo fare? Naturalmente possiamo eseguirla nell'ordine 1 più 2, quindi 3 più 3, quindi 6 più 4, e così via. La formula di Gauss in questo caso ci viene in aiuto. Allora, se noi ordiniamo tutti i numeri dal più grande al più piccolo, Possiamo operare questo ragionamento, che è stato proprio il ragionamento operato da Gauss, da cui poi è derivata la sua formula. La sequenza 1 più 2 più 3 la possiamo dividere in due gruppi. Possiamo sommare il primo numero della sequenza, cioè il numero 1, con l'ultimo numero della sequenza, il più grande, in questo caso il numero 10. 1 più 10 otteniamo 11. Quindi 1 unità più 10 unità, otteniamo 11 unità. Se proseguiamo sommando poi il 2 con il 9, otteniamo ancora che 2 più 9 è uguale a 11. 2 unità più 9 unità, otteniamo 11. Così di seguito se prendiamo il 3, che è maggiore di una unità rispetto al 2, e lo sommiamo con il 8, che è minore di una unità rispetto al 9, otteniamo ancora la somma costante 11. Lo stesso per il 4 e il 7. 4 più 7, otteniamo 11. E così via, fino al 5 più 6, con 5 più 6 è uguale a 11. In questo modo, ragionando così, è facile determinare la somma dei numeri da 1 a 10 con una moltiplicazione. Cioè 1 più 2 più 3 più 4 eccetera eccetera fino a 10 sarà uguale a 11 moltiplicato per 5 volte. Allora l'11 da dove arriva? L'11 praticamente è la somma costante delle coppie. La somma delle coppie viene data dall'unità 1 più il numero maggiore, il numero più grande, l'ultimo numero della serie, che in questo caso è 10. Possiamo scrivere l'11 quindi generalizzando come 10, il numero finale della sequenza, più l'unità il 5 invece da dove arriva? Il 5 deriva dal numero delle coppie che si formano, dividendo a metà la sequenza delle cifre. In questo caso noi abbiamo 10 cifre. 10 cifre diviso 2 otteniamo 5 coppie che danno come risultato costante l'11. Quindi possiamo scrivere il 5 come 10 diviso 2, dove ancora il 10 rappresenta il numero più grande e finale della serie. Questa è la formula, quindi. 10 più 1 per 10 diviso 2 ci dà il risultato di 55. Generalizzando, quindi, la formula iniziale, dove n era il numero intero, abbiamo che n più 1, in questo caso 10, per n, sempre 10, e otteniamo il risultato della somma più velocemente che non eseguendo. 1 più 2, 3 più 3... 6 più 4 e così via. Naturalmente possiamo sostituire al 10 qualunque numero, quindi se noi vogliamo sommare i primi 16 numeri interi, applicando la formula di Gauss, otteniamo che eh, il risultato sarà uguale al prodotto di 16 più 1 per 16 diviso 2. La stessa cosa per il 100 e qualunque numero intero, anche un numero dispari. Qual è la somma dei primi 17 numeri interi? sarà uguale a 17 più 1 per 17 diviso 2 per comodità in questo caso, poiché il 17 è dispari sarà più comodo anticipare la divisione al 17 più 1 che risulta essere un numero pari quindi il risultato sarà 18 diviso 2 9, 9 per 17 la formula di Gauss infatti la si può scrivere anche sotto forma di frazione con n più 1 per n fratto 2 Adesso prova tu. Quanto fa la somma dei primi 20 numeri interi? Per prendere dimestichezza prova nei due modi alternativi, cioè sommando i numeri dall'1 al 20, 1 più 2 più 3 in sequenza, dal più piccolo al più grande, e poi applicando la formula di Gauss. Buon lavoro!